Qual è il percorso per diventare maestro di Reiki? Anche qui è una domanda molto interessante ma molto personale. Io quello che posso raccontarti è la mia esperienza. Eh, sicuramente non avrei mai pensato, per come ero io prima dell'85, dell di fare Reiki. Eh, laureato in informatica, dove tutto quello che era scientificamente dimostrabile era vero, io escludevo a priori tutto quello che non rientrava in questa visione, dove non c'era il scientificamente dimostrabile. L'universo è stato molto gentile con me e quindi dopo un anno, dopo varie esperienze, ho scelto di iniziare col primo livello. È stato un viaggio che è iniziato nel febbraio dell'85 e nell'agosto del 98 sono diventato maestro di Reiki. Cosa ho visto in questi anni? È eh, tanta esperienza, ho fatto tanti seminari di Reiki, ho preso tante cose su di me e sicuramente su, su chi partecipava ai vari seminari. Per cui è un'arte come andare a bottega da un maestro e imparare le varie tecniche per poi farle tue e poi, diventando maestro di Reiki, iniziare a dialogare con i propri studenti. Ogni maestro ha i suoi studenti, perché ogni maestro ha un suo modo di esprimere l'arte della vita e quindi non c'è una regola se non quella del cuore.